Che sogni hai? È leggero il mattino al tuo risveglio, aria e luce le tue finestre. E dove sei? Il cielo, a nuvole, serene? O hai tempesta dentro il cuore? Dimmi. Che sogni hai?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 e dove sei? il c'è la nuvola serene o tempesta.